Bentrovati alla previsione meteorologica per mercoledì 22 luglio 2020, giornata caratterizzata dal precedente equilibrio di pressione in tutta l'area del bacino mediterraneo. Pertanto, si prevede ampia schiarita sui cieli di ogni regione nelle primissime ore del giorno, Tuttavia, gli addensamenti del ciclone orientale residui nell'arco settentrionale sono inclini a mutare in stato temporalesco in alta concentrazione sulle quote friulane ed in esigua piovosità sulle altezze dell'Appennino tosco-emiliano. La debole ma presente pressione di ponente potrebbe aggiungere copertura durante la seconda fase del giorno a scapito di probabili rovesci in Romagna, nel Pavese e sulle estremità del Tarvisio. Nuova copertura è attesa durante le ore serali, con aumento dei rovesci e dei temporali aggiunti nel tirolo sud-occidentale coinvolgenti le valli del Benaco orientale. Tali pressioni si presagiscono in tenue incidenza lungo la dorsale del paese ed in prevalente ascesa dalla costa Ligure in direzione delle Alpi in incontro opponente alle brezze adriatiche settentrionali. Si prevede inoltre il proseguimento delle correnti sulla verticale nello stretto reggio messinese ed in divaricazione sulle isole in partenza dal canale Sardo, il quale conserva insieme al suo vicino settentrionale ed il mar Ionio la condizione di mare mosso, differentemente dai restanti mari in attenuazione ed i settori centrali del Tirreno in calma prevista. Tuttavia si fa avviso di pressione più sostenuta alle estremità occidentali ed orientali del Mediterraneo a coloro che intendano dirigersi in tali mari. Risultano infine in evidente aumento le temperature medie sia minime che massime in comparazione ai dati raccolti nelle precedenti 72 ore. Con il riepilogo della situazione climatica, si saluta con l'augurio di buona giornata.